Grazie Presidente. Con, con questa eh, mozione chiediamo di mh, impegnare il, il Sindaco e la Giunta a, mh, a dare eh, un, un indirizzo agli uffici per l'applicazione eh, di un altro articolo del regolamento, l'articolo 4, che prevede la classificazione degli impianti sportivi comunali. Questo perché attualmente esiste una classificazione ed è quella che viene ancora adesso eh, utilizzata. È emerso nel corso dei mesi passati che purtroppo alcuni municipi hanno dei problemi nella gestione di alcuni impianti di loro competenza e viceversa altri municipi avrebbero le competenze per poter gestire impianti che attualmente sono di competenza del Dipartimento. Poiché abbiamo la necessità di eh, intervenire ad esempio per quanto riguarda la pubblicazione dei bandi per le concessioni scadute su circa una cinquantina di impianti, dobbiamo rispondere ai concessionari o agli operatori che presentano dei progetti perché vorrebbero effettuare degli investimenti per migliorare gli impianti e ancora adesso questa questione della classificazione degli impianti a sei mesi, credo sette mesi dall'approvazione del regolamento non è stata definita e sta purtroppo creando dei rallentamenti al, nelle risposte da dare ai concessionari nelle valutazioni da fare ai progetti presentati o avviare le procedure per la pubblicazione dei bandi Chiediamo con questa mozione appunto di dar seguito, di eh, procedere rapidamente alla proposta di classificazione degli impianti, sapendo anche che poi comunque sempre l'articolo 4 prevede un passaggio in aula, quindi eventualmente sulla proposta di classificazione, sulla base di elementi tecnici fatta dagli uffici, potremmo comunque noi consiglieri proporre delle deroghe proprio in considerazione di, di questi fattori di cui vi parlavo, quindi dell'eventuale disponibilità di alcuni municipi ad occuparsi di alcuni impianti e viceversa di troppe difficoltà da parte di altri per impianti che sarebbero di loro competenza, ma forse è il caso di passare al Dipartimento. Grazie.